Eh sì, esatto, i pixel per pixel, Nick. Praticamente oggi, aperto di mente come tu sei, solo di mente, però ragazzi non pensiamo di altre cose, per carità. Magari chissà. Però praticamente oggi dobbiamo andare a uccidere il drago, sei contento? Molto, finalmente. Da quanto tempo è che te lo chiedevo? Aia, perché? Da un sacco di... È eh, perché dobbiamo testare la, la, la forza delle nostre eh, mega maze. Questo lo testo pure io. Vai, vai, vai. Dammi una frecciana. Una frecciana. Mm, mm, mm. Devo Masturano dire... Quanto danno ti ha fatto? È, è un cuore e mezzo mi pare, o due. Eh, è forte, forte. Sì, è molto forte come armatura. Eh, L'ho fatto io. Andiamo. ok, bene. Wow, ma te hai dei blocchi? Oggi sì, sì, sì, certo che ho dei blocchi, ma perché mi prendi? Per mastro maiale? <ride> che caspita ho detto, non lo so nemmeno io. Però mastro maiale... Mastro maiale. È una persona molto antica che io ho visto praticamente, ma... Ah, okay. Guarda, è un po' no. complesso. Fai tu il coso perché non ho di certo voglia. Eh, di... Non hai blocchi. Vieni. Ok, vieni. grazie. Ok, allora praticamente tu stai attento a come parli. Eh? E poi eh, adesso io, se c'è qualcuno, immediatamente prendo l'Ender Dragon e lo metto chissà dove. Cioè, nel senso, capito? Gli faccio fare i capogiri a sto drago. Eh, li gira volte. Il volta a stomaco anche lì, fai venire. Sì, ma tu stai Uri... parlando, no, ti sei. non so, ti stai facendo la pennichella. Magari ti Perché, stai. Perché, per cosa? Che ho fatto? Perché stai parlando basso Intanto c'è l'enderman che però mi urla nelle orecchie Non so se sta facendo qualcosa di giusto oppure no Non sta compensando ah, non sbagliato quello che sta facendo quell'enderman Sì sì sì infatti Bene uh, Siamo dentro Adesso magari vediamo se possiamo ammazzare Dragon, Oppure se dobbiamo ancora camminare per 20 km Prima di poterlo ammazzare No perché Dobbiamo camminare per 20 km Eh ho capito ma non voglio camminare Cioè io so, sono stanco Ho i piedi, piedi gonfi ah, Perché per me sei vecchio anche Sì allora Come ti permetti io sono offeso, bastano sempre amici d'oro. Aspetta, guarda c'è la puzza là. Eh, eh l'avrà fa... <ride> Boh, non lo so, cioè, vabbè, ok. Ma fatto una puzzetta al drago. Ci sei... Ah, ma cosa cazzo... Ma cosa no, vuoi? No, cosa hai detto? Non ho detto niente, ma cosa c'è, sto qua è impazzito. Ma non gli ho fatto niente, si è triggerato. Beh, ma io solo Io solo che i cristalli. Certo che però si capisce mentre tu parli e sti qua urlano, eh, cioè si capisce tutto quanto. Ecco eh, il che li fai urlare però. Sì, però ho capito, stanno continuando a venirmi addosso. Cioè, ho capito che sono bello. E eh, Quindi però. Eh. Ora lei, signore, se ne deve andare immediatamente. No, vabbè, ma basta! Santo cielo, che devo andare sotto per abbassare tutte ste robe, ma non è possibile, ragazzi. Non è proprio possibile. Ancora, basta, devi andare. Nick, eh, tu ti sei addormentato. No, no, ci sono! No, perché non capivo perché non c'era qua un cristallo dell'end. Dentro la gabbia. Fai cioè. Vabbè. Comunque adesso vediamo un attimo se possiamo trovare sto qua. Oh, ah, giusto. Dobbiamo prima distruggere i cristalloni dell'ender. Del eh, esatto. Tu invece che trai ardare, concentrati invece sul parlare. Che è più uh, fondamentale, piuttosto che magari stare lì a fare cose. Prima, uh... sì, se ti direi che freccia dentro la gabbia, come pensi di prenderlo? E non pensare di dare gli ordini a me, sai? Stupido rinco cattivo. Eh, ma hai visto che figo che sono... Come hai fatto? Ma dai, ma era già spento. Potevi dirmelo, no, idiota. Eh, a quanto pare non ci sono i cristalli. Ma non ci sono i cristalli, cosa vuol dire? Chi è stato? Co cosa Vabbè, vuol dire? È meglio così, no? Mm, io ho un'idea, Nick, di, di, del perché non ci siano i cristalli. Io ho un'idea. Guarda, io mi sto rompendo le palle di continuare a spammare No, ma anch'io c'è. Cioè... <ride> Anzi, è meglio che non ci siano i cristalli dell'End. Guarda, eh, lo so, è meglio. Perché se no era... stavamo qua tre ore. Esatto. Eh. Cosa eh, sta facendo? Si è intrigherato di più. No, fare dobbiamo imparare. Ok, allora cerchiamo di, di distruggerlo anche se fa un casino pazzesco. Ah, no, eh, aiuto. Hai poca vita, muori drago Muori oh, dai. Muori schifoso Manca proprio un'attacchettina schifosa Muori! Ah, no, l'ho fatto tu, La ci sei! Ma che cazzo Ma sembra una vecchia che urla dalla finestra, Nick, adesso scusatemi ragazzi. È è il pistone. Ma Nick, allora ascolta quello che dico io invece di chiedermi il piccone, stupido ignorante, che ho detto che... Il pistone. Il pistone, ma perché? No, poi non serve il pistone, Nick, che è vecchio... è eh, sì, per prendere l'uovo. Non serve, guarda, c'è una tecnica più semplice invece che il pistone. Praticamente metti la torcia, tac. e prendi l'uovo. Ah, ma io ero, ero ancora. Mi dai l'uovo? Per favore? Così faccio l'achievement. La sì, tieni. <ride> Però io non so perché stavo, stavo sentendo ah. una sorta di eco da te, schifoso. Come una sorta di eco. Direi di entrare nelle end cities. Perché praticamente, magari. Elytra Elytra. Hai capito bene. Ovviamente. Siamo io... tutto. quanto? Il primo a ricevere l'Elytra. Chi sarà mai? Se non Dunis? Eh. Io e te, sì, ovviamente. certo, cioè, ovviamente continua al ponte immediatamente, perché io di certo non sono qua ad aspettare i tuoi comodi, se non continui Ma ti go, butto giù. Che cosa mi spadi? Non ti stavo non spadando, sto ti stavo per cadere. Eh, attento a non cadere però. Ah, però comunque Eh via, pum! Eh, mamma, mi sono stato fighissimo, mamma. Sei un pazzo furioso. Sì, lo so. Allora, <ride> uh, cosa che posso prendere? Hmm, la posso andare sopra con la gravel, non me ne può fregare di me? Ma scusa, ma non è. Allora, porca puzzarda. Dobbiamo venire qua con tante cose, porca maialone, porco bloccestone. A parte le ender perle, però praticamente. Eh, non è possibile. Cioè, come facciamo ad andare ender perle? Siamo nelle sprovvisti di tutto, cioè. Siamo sprovvisti totalmente di tutto. Però allora fai così. Um... Vabbè, dai, meglio che niente! Cioè, comunque il drago l'abbiamo ucciso, abbiamo abbastanza cose per andare. Per andare, sì, nelle End Cities, perché sennò no, che caspita facciamo, stupido ignorante Eh, non lo so, cosa facciamo, dobbiamo prendere le litra noi, ma tante le litre Tante litre, tante litre Almeno due o tre, cioè, a testa Sì, sì, sì, io comunque, ragazzi, gli sto dando corda più del solito, perché praticamente uh, vedo che sta parlando, quindi questa cosa è emozionante per me Cioè. Wow, io... non è pure per me e veramente? Cioè non... Voi dovevate vedere lo, lo scorso video, era terribile. Cioè, non ha parlato. Ha detto una frase ogni 20 minuti, tipo, e contate Vabbè, che faccio fatto 10 dettagli. minuti. Ma insomma, dettagli, però un po' molto rilevanti importanti, sono mm, un po' importanti. Sì, sì, sì. E invece tu devi imparare come ora a parlare così bene come hai fatto ora. Certo, certo. Hai un ender Tieni, oh, quando ti no, chiedo no, una cosa. Già, già. Ma già, già. Ah, mi devi rispondere subito allora. Ma devo, devo spiegarti tutto io. Ok, perfetto. Cioè, ci sono, eh, ci sono. Sono un figo ci... tantissimo. e tantissimo. Ci sono soprattutto. Non prendere in giro perché se prendi. No, <ride> cosa hai <'è> fatto? <ride> no, vai. <ride> Allora, ragazzi, io lo tipo perché, eh, vabbè, sappiamo tutti che usiamo il TP. Allora, Nick4886. Eh, perché sapete come non vorrei essere. Non vorrei ammazzare. Sto rientrando. Non vorrei ammazzarlo. Sono dentro. Ok, ti via, tipato tippato. Tipato. Stavo per morire, stavo per morire. Madonna mia, ti odio, ti eh, odio. Eh, ma perché hai usato prendermi in giro invece? Guarda cosa è successo. Ho capito, ma te non mi dovevi spadare. Fai, anche <ride> Cosa ho detto? Hai altre no. Ender Pearl? <ride> no, ne ho solo una Questa Eh, no, controlla meglio Controlla, non è possibile Eh, controllo nel mio zenetto segreto Sì, nel, nella shulker che ancora non è Sì, però ho capito, cioè, io la gravel Se io piazzo la gravel, e eh, vedi, non funziona perché non funziona, Nick? È colpa tua. Dovresti vergognarti per questa tua colpa. Cioè, devi chiedere scusa ai ragazzi. Allora, che... allora, tutti quanti cerchiamo di, di scrivere eh, che è colpa di Nick perché non ha le enderpearls. Ma, che... ma sei normale? Cosa stai facendo? Cosa? In che senso cosa sto facendo? Ma quanto ti serve per capire se hai le enderpearls nell'inventario oppure no, scusami? Eh no, perché le sto scutando bene. Ma Nick, ma Nick... Eh, sono eh, un giusto. po' stupido. Ma... Comunque le trovate. Ma se dovevi dirmi se ce le hai oppure no e basta Però... Ma sono stupido, lo sai pure te Ok, va bene, apprezzo Comunque No, no prendi Eh, la madonna quante Hai proprio Sta. ucciso un sacco di Enderman Allora, ah, che bello Vieni qua con me, stupido coglio No No, è una è eh, sempre dire queste cose brutte è un omignolo simpatico, dai. No, è brutto, mi offendi. Ma no, perché? Non è... Ma perché coglio? E' è... come dire... Ma mio... No, mio no, che schifo. Maiaia. Che schifo. Oppure smagliaio. Ste robe qua, insomma, no? Ma prendiamo i cactus I ciorus fruit. Sì, Cos'è che volevi prendere, cactus? Chorus fruits. Ok, prendiamo i cacchus fruits. chorus Che sono buoni. i cacchers. Permetti ancora una volta di contraddirmi. Io... No, no, scusami, scusami, scusami. Scaglierò contro di te le mie La saette. La pesantissima. Le mie saette che solo da Zeus mi sono state donate. Wow. E se ti scioccato. permetti di parlarmi ancora una volta addosso, non ti scaglio solo le saette addosso. Non solo quelle. E cos'altro? Cos'è mm. Indicibili? cibili? Mm. Ma fai un po' tu insomma, fai 2 più due no, uguale a quattro Non paura adesso, Dunis? Esatto, fai bene ad aver paura uh, Vediamo un attimo se troviamo un attimo qua vicino una, qua, una qualquadra di cosa Aspetta, <ride> ma te ti ricordi come si facevano le Ender Pearl? Le Ender Pearl non si fanno, eh, si prendono non dagli non le ender volevo dire i Razzetti I Razzetti si fanno con la Gunpowder come la prendiamo la Gunpowder? La Gunpowder la prendiamo con i creepers. Per forza. Eh, ma ci dobbiamo fare una farm di Keeper. Mi sa che con quella farò io. Eh sì, sì, sì. Vabbè. Però comunque, intanto concentriamoci sul fatto che dobbiamo trovare l'elitra, dato che non ce l'abbiamo. Eh, l'elitra ci saranno a Zero. Però, allora, ragazzi, noi nel prossimo episodio continueremo. Magari nel prossimo episodio avremo già l'elitra. Non lo so. Vedremo. Magari faremo un'esplorazione all'end. Sì disfateci sapere se volete vedere questa esplorazione. C'è questo enderman che mi, vuol... mi sta letteralmente dietro. E mi sta. Vabbè, io non dico niente perché è meglio non Puoi dire niente. fa cose brutte. Altro che, altro che cose brutte. E noi ci vediamo Ricordatevi sempre di essere aperti di mente Come voi siete Come noi tutti quanti siamo Perché siamo persone aperte di mente E noi ci vediamo ad un prossimo video Ciao, Ciao!